domanda online per ottenere il voucher o il rimborso e ancora contributi figurativi, cariche elettive, impgila causale per il versamento con F24 e l'IDE e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il webinar che si svolgerà tra poco, lo studio digitale tra pagamento e agevolazioni con le novità al centro del webinar appunto del 25 ottobre. Infine un'occhiata alla parte dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it Partiamo subito dalle partite IVA, estensione del regime forfettario nel 2023 con le novità sulla flat tax, l'articolo di Anna Maria D'Andrea. Per quanto riguarda le partite IVA si va verso l'estensione del regime forfettario nel 2023 L'ipotesi di modifiche e requisiti per l'applicazione della flat tax del 15% è una delle novità delle quali si discute nelle ultime ore che è stata anche citata nel discorso di apertura alla camera della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In campo anche l'exit tax transitoria e la tassa piatta applicata sui redditi incrementali. Per quanto riguarda le partite IVA si lavora quindi ad una possibile revisione del regime forfettario del 2023. La flat tax resta uno dei temi centrali del governo Meloni e una delle ultime ipotesi è che già con la legge di bilancio 2023-2025 vengono introdotte misure per rendere più facile l'accesso alla tassa piatta per imprese e lavoratori autonomi. L'estensione dei limiti economici, l'accesso al regime forfettario, la via privilegiata per avviare il progetto di introduzione della flat tax del 15% regime di tassazione sostitutivo dell'IRPEF. Nel discorso iniziale della Presidente Giorgia Meloni alla Camera... La stessa ha evidenziato che potrà essere alzato il limite del regime forfettario da 65.000 a 100.000 euro. Questa è una delle priorità ovvero quella della riduzione della pressione fiscale. La seconda invece collegata alla possibilità per chi è in difficoltà sia imprese sia cittadini di regolarizzare i pagamenti delle imposte e la terza invece è legata più al mondo del lavoro con anche in questo caso la riduzione delle imposte cosa potrebbe quindi cambiare tra le ipotesi in campo c'è cioè quella appunto del regime forfettario fino a 100.000 euro o l'attuazione di una delle misure previste dalla legge delega fiscale l'introduzione di una exit tax biennale per le partite IVA oltre i 65% euro i dettagli sono all'interno dell'articolo per l'attuazione delle misure si dovrà attendere l'inizio dei lavori dell'esecutivo proseguiamo con il bonus occhiali come richiederlo domanda online per ottenere il voucher o il rimborso l'articolo è di rosi fa Il punto sul bonus occhiali e lenti a contatto su come richiederlo la risposta dopo due anni è arrivata la domanda sarà online per ottenere il voucher o il rimborso degli acquisti già effettuati i dettagli sono contenuti nel decreto attuativo firmato dai ministri ormai ex Franco e Speranza ma il testo è ancora atteso in gazzetta ufficiale. Proseguiamo con i contributi figurativi cariche elettive INPGP la causale per il versamento con F24 e LIDE per quanto riguarda i contributi figurativi delle cariche elettive IMPG, la causale per i versamenti con il modello F24 e LIDE è stata istituita con la risoluzione numero 63 del 24 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Nel documento di prassi ci sono anche le istruzioni per la compilazione del modello, i dettagli sono all'interno Dell'articolo e passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda in realtà un appuntamento, quello di oggi alle ore 15. La digitalizzazione è parte della quotidianità di professionisti e imprese ed è proprio il tema del webinar che è organizzato da Team System e Informazione Fiscale. Come è cambiata la gestione degli studi alla luce delle novità in materia di pagamenti, adempimenti e agevolazioni, se ne parlerà appunto durante l'evento formativo del pomeriggio. Per partecipare si può iscriversi attraverso l'apposito link. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sul welfare, pensione quota 102 flessibile, l'ultima ipotesi uscita a 60 anni con 35 di contributi e poi le misure bonus bollette verso la proroga alle imprese per le cartelle sanatorie fino a 2.000 euro e i numeri del giorno più 3,9%, Cina il PIL risale a più 3,9% ma sotto l'obiettivo 2022 con il panico in borsa a Hong Kong e 4.000 che riguarda Philips con il taglio immediato di 4.000 dipendenti nel mondo. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Ferruccio De Bortoli e si intitola Risparmio per spegnere l'inflazione servono anche costi più bassi. Fa un'analisi sui comportamenti delle famiglie italiane alla luce della contingenza e della situazione economica l'era del low cost non è finita ma ha incrementato soprattutto nei giovani la ricerca sulla rete del prezzo migliore e incoraggiato la tendenza ad unirsi per comprare meglio e consumare meno elettricità e gas alcuni dei comportamenti adottati non sono quindi di per sé negativi per l'analisi ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo di Ferruccio De Bortoli per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it